Grazie Presidente. Questa modifica allo Statuto di Zete, ma estremamente sintetica, eh, è in realtà estremamente importante, eh, in quanto appunto, va ad ampliare eh, le possibilità per, per quanto riguarda l'amministrazione eh, nel, nel controllo del, degli impianti sportivi comunali, in che senso? Eh, Vado, vorrei aggiungere il, quali sono appunto, le motivazioni che eh, ci hanno portato a pensare a questa modifica, ovvero attualmente ci sono circa 90 eh, concessioni per impianti sportivi comunali che sono scadute e il regolamento prevede che nelle more della pubblicazione dei bandi il, i concessionari possano comunque proseguire le loro attività nel rispetto del, della, del, del disciplinare scaduto. Potrebbe però avvenire che il, un concessionario si trovi in, nelle condizioni di non poter proseguire, quindi dover consegnare le, le chiavi dell'impianto e, e questo appunto causerebbe un problema perché i tempi per la predisposizione e l'assegnazione di un, una procedura pubblica sono di un paio di anni, quindi un periodo molto lungo durante il quale l'impianto si troverebbe ad essere chiuso. E, Vorrei dire che appunto, siamo arrivati in, uh, ad avere una situazione del genere perché, come sapete, per lungo tempo l'amministrazione ha avuto difficoltà a pubblicare i bandi perché abbiamo avuto un uh, regolamento uh, che non è stato aggiornato per 16 anni e quindi uh, il, uh, nel corso del tempo è diventato via via inapplicabile perché è obsoleto e illegittimo in certi aspetti. Eh, infatti nel corso della precedente consigliatura sono stati pubblicati zero bandi per la gestione di impianti sportivi, nel corso dell'attuale ne sono stati pubblicati nove, di cui eh, due per impianti municipali, nell'ultimo anno cinque. Stiamo quindi riavviando la macchina, le cose cominciano ad andare meglio ma ovviamente c'è bisogno di tempo per tornare finalmente a un regime di regolarità. E, Motivo per cui, ecco, il non potendo eh, ave, eh, procedere e non volendo eh, procedere ad assegnazioni dirette, non volendo procedere a eh, assegnazioni eh, temporanee, come a volte è successo, temporanee che poi diventavano invece eh, molto lunghe, abbiamo pensato appunto di avere una sorta di copertura assicurativa, diciamo così, per evitare che appunto nel, eh, nel periodo necessario per eh, assegnare una nuova concessione gli impianti vadano a chiudersi, il che significa non offrire più il servizio alla cittadinanza, rischiare che il, le strutture vengano, diventino oggetto di atti di vandalismo o comunque vadano a degradarsi. Molti impianti hanno delle strutture tecnologiche importanti che se non vengono utilizzate si rovinano. E ecco il motivo quindi per cui con questa modifica allo Statuto di Zetema, a nostro avviso, eh, Roma avrà a disposizione un importantissimo strumento per tutelare il patrimonio impiantistico sportivo della città. Grazie.